Allora, oggi voglio fare un restyling completo di tutto questo mobile dove ho tutte le mie cose per il make-up, quelle che uso tutti i giorni. Allora, il mobile è questo qui, aspettate. Ecco, è un mm, settimino, si chiama quello con sette cassetti. E poi sopra c'è lo specchio. Ciao specchio! Effettivamente è un po' scomodo perché si sta in piedi, comunque sia è comodo invece perché si riesce bene ad appoggiarsi quando si usa lo specchio, quindi per eyeliner e sopracciglia. E qui ci sono le cose che io uso quotidianamente, poi tutto il resto del make up non è solo qui ma è in questi meravigliosi cassetti che ne ho ovunque, più un'altra parte nel mobile, c'è quel mobile nel piano, qui. Queste sono le cose che tengo fuori per, eh, per tutti i giorni, solo che non ho voluto eh, in questo periodo cambiare questi cosi che oltretutto sono, aspettate, molti impolverati, sì, se non sbaglio sono esatto, della Elf, vecchissimi, perché si impolverano così tanti, intanto perché sono gommati e poi perché per il periodo estivo uso i de, le ciprie in polvere e sembra ogni volta che sia più, um, come si dice, che sia passato la puntata di Narcos direttamente. Quindi, voglio fare un restyling completo anche perché questi si sporcano davvero molto, molto velocemente. Vedete, questa è una settimana di, eh, di cipria perché io ogni settimana tolgo tutto e pulisco tutto e mi sembra esagerato. E voglio cambiarlo con questi qui. Mi sembrano molto più carini. Ne ho degli altri in giro. Aspettate, eccoli qui. Aspettate, che li metto su. Così la smetto di muovermi avanti e indietro. Ma poi mi metterò sul cavalletto. E eh, sono questi qui. Li ho presi su Wish. Sono dei portapenne, e mi sembrano deliziosi. Allora, ne ho due con il cactus. Poi ce ne ho uno con il unicorno il fenicottero e questa stella adesso vedo se il cactus ce ne sta uno o due comunque voglio dividere le cose dividiamo assieme e mi sembrano anche più carini da si vedono le cose quando finiscono sotto ad esempio per farvi capire in questo qui devo pescare perché so che c'è una cosa piccolina che non troverò mai Ah, eccola che sta finendo un è un matitone ma comunque adesso direi che io tolgo tutto, pulisco tutto e lo facciamo fuori camera e poi dopo risistemiamo le cose che vi mostro anche che cosa uso tutti i giorni ok, pensavo a disposizione che fosse questa qui eh, devo trovare, l'ho pensata così io, un modo perché vedete che i pennelli dietro sporcano tutto il muro aspettate, riesco a girare il cavalletto? questo, poi fino a... Qui, e oltretutto voglio girare intorno alla presa perché la presa mi è comodissima e arrivare allo specchio non so devo studiarla un attimo comunque adesso torniamo a noi allora, stavo guardando se mettervi più vicino dunque questo è il primo e io ho un ordine per ogni cosa quindi diventa una cosa molto particolare vediamo se così riesco a muovermi sì allora vediamo Ups, che cosa avevo dentro um, potremmo fare un ordine in base alle cose che uso di più. Perché qui ho un vari rossetti. Adesso comunque ve li mostro anche. Perché alcuni sono davvero fantastici. Soprattutto quelli che uso tutti i giorni. Allora questo qui del libro Shea. È stata una scoperta. È il eh, 102. Bellissimo. E oltretutto l'ho usato davvero tutta estate. Cioè questo qua è, è nude. Stupendo. Vediamo se il nel nude. Poi avevo questo qui invece di marchio, che eh, sono tutti, questo è il, boh, è il boh, perfetto, comunque un nude, sono tutti quei rossetti che non sono tinte ma sono a lunga durata, vedete che anche questo è un bellissimo nude e ce l'ho anche in un'altra tonalità che è questa qui, questo che però è più tendente al più scuro, però tendiamo sempre, e poi è un mattone perché in telecamera sembra rosso andiamo avanti ah sì eh, ho sempre anche questi eh. Finita la luce ah ok come, come tinte come lo sei da tutti i giorni. Dunque, ho scoperto, <ride> io ho amato questo qui di Glossip fantastico che è il 04 04 dice di essere no transfer effettivamente no transfer proprio no, però ci va vicino. È un po' tendente è più rosso questo è rosso, e ho scoperto che la bottega verde fa lo stesso che si chiama rossetto liquido tenuta estrema questo è il 5 anguria e guardate stesso identico colore peccato che questo capo sta davvero tanto meno della bottega verde e questi sono quelli che uso più nel periodo invernale poi così per il ritocchio comunque, per tenere sotto mano ho sempre due nude eccoli qua questo è della essence se non sbaglio Sì. Share and shine lipstick perché ho preso questo? Ah sì, me lo ricordo. È questo qui. Questo qua è perché, ecco, dell'Essence è identico a un rossetto della L'Oreal, però questo è dell'Essence che è bellissimo. Questi sono i nude che uso per tutti i giorni e se no, c'è questo che ho on, on the catwalk e questo si vede che l'ho usato, ma in telecamera mi sta sfalsando molti colori. Provo a togliere la luce che ho posizionata là dietro a vedere se i colori sono un po' migliori. Aspettate. Ecco, senza luce ci si vede la cippa, però i colori sono molto più fedeli ed originali. Vedete, questo non è un brodo, è un mattone. Questi qua sono anguria, questo è lucicosissimo. Però, per il bene della scienza <ride> e per il video, adesso riattacchiamo la luce. Ok, ci siamo? Bene. Perfetto. Allora, dunque, questi qui li devo mettere via e... Avevo un ordine, ma vediamo di... Ah, scusate, ne avevo un altro di rossetti che uso spessissimo. Questo invece è di Kiko. Se vi capitano questi a mano, prendeteli perché sono fantastici. Questo è un colore, sempre su nude, il colore non si legge più. Comunque sono questi, della linea Unlimited. Bellissimo e dura tanto. Aspettate che è un po' sporco ecco fatto. Dura tantissimo e non seccano le labbra. Allora questi qui li vado a posizionare col mio meraviglioso swatch eh, qui dietro per farvi capire la durata di alcuni. Con una salvietta struccante, non vengono via. <ride> Quando ho detto che durano però no, non sono secchi. Ecco io adesso direi che mi vado a lavare Questo la mano. Questo qui è un casino letteralmente perché qui ho di tutto allora intanto ho queste due dovrebbero essere quelle rossetti pill off che vengono via con eh, come si dice che si applicano si lasciano scioccare e poi vengono via li proviamo questo è il rosso così eh, li sto testando quindi sono qui fuori perché li sto testando intanto lo mettiamo in fondo perché ripeto, lo sto testando e questo è in più rosa E adesso noi li lasciamo asciugare e intanto andiamo avanti poi in questo qua è quello che ho il pennello e le varie cose che uso di più allora intanto ho questo perché io questo lo uso perennemente è un, eh, un duo di ombretti della Max Factor che davvero io uso più che altro come base per gli ombretti sporchissimo forse era il caso di pulirlo prima comunque da questa parte c'è cioè, quello più chiaro che come vedete ho notevolmente usato è luminosissimo e dall'altra parte c'è il colore più scuro che è no, c'è cioè fino qua quindi davvero l'ho super usato io li uso come base per gli ombretti questi qui allora eyeliner questo qui è jumbo eyeliner pen della essence vecchissimo esatto con la penna rovinatissima Nerissimo però. Ed è, non guardatemi male, ma io questo lo uso per fare i disegnini. Aspettate. Così. Quando faccio gli swatch per il fondotinta o per i correttori. Cioè io lo uso solo per questo. Poi, adesso come benissimo cuoricino andiamo avanti. Altro eyeliner, questo qui è il waterproof, sempre dalla Essence. Questo qua ha avuto un periodo, quello a penna piccola. Che davvero lo amavo e devo dire che ultimamente non lo sto usando se non per fare le codine ma adesso vi dico perché perché io mi trovo benissimo con questa matita nuova della sephora questa qua colorful e waterproof che guardate scusatemi eh, è nera e completamente opaca e io uso lei sempre perennemente infatti va qui ma faccio le codine con questo perché ora vi passo davanti ecco qui io uso questo qui che è un pletto quelli da chitarra capite e poi dopo vado a disegnarlo con la matita in base alla codina quindi e poi il pletto è in plastica quindi basta fare così ed è già pulito e mi trovo fantasticamente a fare in questo modo solo che con la matita non ci riesco tanto e allora lo faccio con un eyeliner liquido e quindi lo mettiamo qui via pletto e, e poi dopo che cosa c'è qui? c'è un po' un misto eh, potremmo metterci anche questo qui ok, e poi il mio mitico pennello per le sopracciglia e per le ciglia e perché ne so poi dopo un pennello a ventaglio perché sede sempre e poi un pennello per il correttore usato e i pennelli questi qua sono i pennelli che uso in teoria per tre o quattro giorni lavandoli ogni giorno poi li cambio in modo che gli faccia una pulizia più accurata ma cambiandoli e le setole non vanno a rovinarsi di continuo questo è per il correttore oggi devo ancora lavarli questo è per la matita Sfumature ed eh, ombretto. Questi sono davvero, li uso tantissimo. E io faccio in questo modo. Adesso, vediamo se si è asciugata. No. E niente, io li tengo per qualche giorno. Normalmente faccio un lunedì, martedì, mercoledì. Poi giovedì, venerdì e sabato. Lavandoli ovviamente ogni giorno. Quindi li uso e poi li lavo. Poi li cambio, li metto via. E ne metto altri tre. Così dopo faccio, prendo tutto e faccio una pulizia accurata. Ma nel mentre questi qui eh, non vanno sempre a lavarsi tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni e capisco che. Vediamo se questi. Sì. Questo sotto resta un rosa. Queste ne no, ho messo un po' di più, quindi ho messo un po' ad asciugarsi, ma resta leggermente più rosso. Li sto ancora testando per quello che sono lì fuori, perché, perché, boh, non so. Allora, allora va, andiamo, andiamo avanti con questo, e questo qui è il più vuoto, perché al momento non c'è niente. Comunque, questi sono i prodotti proprio che tengo per il make-up. Quindi, al momento c'è questo eh, primer della Essence Prime Plus Matte Fippore, è fantastico. Poi, normalmente c'è un primer occhi, ma sto usando le basi per vedere. E allora non c'è un primer occhi, ma normalmente c'è. E poi, normalmente c'è anche una palette di ombretti. E in questo caso, ne ho due da finire. Aspetta, aspettate, questa è della Collistar, vecchissima, per quello che volevo finirla. Era un duo. Vedete? Che c'è rimasto questo scuro. E quindi voglio usare lo scuro, ma nel mentre... Ed è guardando anche di provare, aspettate perché non si apre mai, ecco, questa piccina del libro rocher, si è aperta, uffa, la devo aprire con una, perché qui di fianco ho le cose bene le manicure, quindi con una limetta tutti i beati giorni la apro, e sto testando un attimo qualche colore per vederlo, perché poi sono anche quelli mono che si comprano, quindi sto vedendo un attimo i colori, e quindi per adesso ci sono queste due cose, Nuovamente c'è anche un eh, fondotinta e il primer occhi e quindi per adesso qui. Sì, io segno i prezzi per dirvelo pure. Vado con voi sopra per mostrarvi che alla fine ho scelto questo adesivo sempre da Wish e mi è sembrato carino perché comunque è a tutti i mattoni a vista che un po' richiamano i dettagli della casa e oltretutto è plastificato quindi anche se i pennelli vanno a sporcare lo posso lavare e soprattutto sono diventata matta a metterlo intorno alla presa elettrica, quindi va benissimo così, poi mi sembra carino. E niente, comunque concludo qui il video perché sennò davvero diventa troppo lungo. Spero di aver avuto un po' di compagnia. Se vi è piaciuto ed è il video mi raccomando di mettere un like, iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella.